Flashback sullo scorso video. La pronuncia corretta di galera in italiano è galera, con la E aperta. Ma qui stiamo facendo i pota verbs, quindi. Mettetevi giù in tasta, galera! Ah, anche poeta! Ma vin eh? boom! Ma chiamano si chiama boom? <ride> Potene andare in tanta galera! Vai soltanto a vedere tutti i video del canale, Potaverbs edizione, R-Mosha, e iscriviti. L'abitudine di trascinare fantastici coautori che ci danno suggerimenti sui potaverbs prosegue! E il potaverb di oggi te lo faccio dire direttamente da lei. andrea katahurut e me honbuchada col Marco. Me? Mi ho sono, imbocciata che accidenti vuole dire imbocciarsi con qualcuno, è un'allusione forse. Ma no, imbocciarsi vuol dire incontrarsi, può essere usato per esempio per dire ieri ho incontrato Marco. Quindi se voglio dire mi sono incontrato per caso con Beppe, come faccio? Mi un imbocciata col Beppi! Ma può essere usato anche in altro modo, per esempio per dire che quei due che oggi formano una coppia si sono proprio trovati. Che presenta il Beppi? Che parla la piera? Il he proprio imbocciace che è dule. Amico Brindisino, non lesinare nell'utilizzare il nostro nuovo potaverb mi sono imbocciato. Oh, ma sai che stavo andando in spiaggia a Torre Pozzelle e mi sono imbocciato con Marta? Dona un like a questo video e rivedi tutti gli altri video sui potaverbs sul canale. Ce n'è per tutti gli utilizzi. Allora, sei sulla superstrada, prendi l'uscita a Stuni, poi vai sempre dritto, ma no, in fondo è fatto, eh. Flashback sullo scorso... Giulie! Flashback o flashback?